Il tema delle ticker redemption è un tema che la nostra Assemblea legislativa ha già affrontato fin dal 2016 quando noi proponemmo un testo unico eh, per il contrasto al gioco d'azzardo patologico all'interno di quella norma poi recepita in un progetto di legge c'era vietare ai minori l'utilizzo di macchinette ticket redemption le ticket redemption sono cioè delle macchinette a gettone o a moneta che permettono ai bambini e ai ragazzini di giocare e ottenere in cambio in caso di vincita dei ticket con i quali appunto vanno a redimere cioè a, a eh, conquistare dei premi, a volte anche dei premi di, eh, di un certo valore. E, il pericolo di queste macchinette è che in moltissimi casi, direi quasi sempre, la modalità di gioco richiama quelle delle slot machine, cioè la eh, modalità di vincita è legata alla casualità, alla ripetitività e in certi casi anche alla compulsività. Questa assemblea legislativa quindi decise di vietare l'utilizzo ai minori di 18 anni di quelle macchinette, poi ci fu una parziale marcia indietro perché nell'aprile del 2017 l'assemblea decise che eh, quindi con una modifica alla legge che prima doveva esserci una sorta di tavolo concertativo e doveva essere emanata una direttiva regionale ebbene a più di un anno di distanza non vediamo apparire all'orizzonte nessuna norma regionale io quindi chiedo all'assessore se ci dice a che punto è arrivato quel tavolo se la giunta ha cambiato intenti e quando mai uscirà questa direttiva, grazie allo Stato è quindi in fase di ultimazione l'istruttoria per giungere alla prevista direttiva, prevista appunto dalla norma regionale, con il massimo della condivisione possibile e sarà prossimamente convocato l'osservatorio di cui sopra per la valutazione della proposta, quindi, che andrà presumibilmente in, aula, in, in giunta eh, nel set, nei prossimi mesi di settembre e di, o di ottobre, quindi comunque nei prossimi, subito dopo l'estate. Io sono parzialmente soddisfatto perché da una parte l'assessore mi conferma che a un certo punto questa direttiva uscirà probabilmente a settembre-ottobre e il parziale soddisfatto è che si continua a rimandare e a prolungare cioè io capisco che in qualche modo bisogna ascoltare e concertare con tutti gli attori però a un certo punto bisogna decidere e visto che l'articolo 41 della Costituzione ci ricorda che l'iniziativa economica privata e libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, eccetera, allora non è che possiamo, concertando, continuare a chiedere all'oste se il vino è buono, perché all'oste in questo caso io mi riferisco all'associazione di categoria, ai gestori, ai produttori, perché abbiamo capito e sappiamo che quel vino fa male ai nostri figli, perché passo un messaggio con queste macchinette che adesso che sei piccolo gioca con queste e vedi che vince ed è divertente stare lì davanti a quelle lucine, quando sei grande c'è tutto quell'altro mondo che è ancora più divertente. Ecco, allora, visto che io vedo che quando si capisce che una cosa fa male, se uno è buono le decisioni pre le prende, e mi riferisco al decreto dignità in discussione in questi giorni, dove la pubblicità finalmente viene messa al bando per il gioco d'azzardo, bene, questa è una piccola cosa ma anche questa sappiamo che è un problema e quindi la decisione va presa. Allora, la mia paura è che questo, continuo a ascoltare e rimandare, sia stato finalizzato e la conferma ce l'ho perché a questo punto si parla di settembre ottobre a far passare un'altra estate tranquilla a questa giunta e anche a chi le macchinette perché ovviamente d'estate ci sono alcune zone in cui questo tipo di, di attività è, è più pressante però il tempo c'era e l'avete avuto per questo quindi la mia insoddisfazione grazie presidente